Bentornati su MyFootballJersey. Oggi eh, quella che indosso è la prima maglia del Tottenham Hotspurs per la stagione 22-23 in versione player La maglia di casa del Tottenham Hotspur 2022-23 è prevalentemente bianca con una cucitura circolare sul petto Il colletto e i polsini delle maniche della maglia Home sono entrambi blu navi con una linea giallo fluo al centro anche l'interno del collo è giallo fluo e presenta una serie di scritte spurs in blu scuro sia riempite che delineate nike non è estranea a modelli e design audaci tuttavia questa maglia degli spurs sembra mantenere le cose un po più semplici lo sponsor sul petto è di colore rosso come quello della passata stagione la maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra la vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta wow avevamo già visto questa maglia in versione fan trovate qui in altro la recensione l'ho ripresa in versione player perché mi piace tanto questa nella mia classifica prende 4 stelle bellissimo devo dire veramente bellissimo il tessuto della eh, versione player Qui in alto trovate il costo, non mi piace dilungarmi però che dire, veramente molto vantaggioso per una maglia fatta così bene, con una qualità così alta e con dei tempi di spedizione così bassi. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate sul sito a vedere le promozioni in corso e quali altre bellissime maglie vi attendono.